Zombie Apocalypse Ciao ragazze, come state? Spero bene. Allora, nuovo video, vlog, questa volta. Dunque, mi devo preparare, mi ho lavato le mani, tutto quanto, le mani belle pulite. Mi devo lavare i denti, ma eh, mi devo anche lavare la faccia, quindi andiamo prima lavarmi i denti all'istante se mi riesce e nulla e poi mi lavo la faccia allora ora mi lavo la faccia, lavato i denti già un pezzo l'avete visto diretta adesso vado con questo un pezzo, una clip dove mi lavo i denti ora uso questo per la faccia non sono di forza ma un po' sì quindi devo fare presto perché devo preparare Ora vado di cremina, questa qua è la solita che utilizzo. Eccomi qua, messa bene tutta la crema. Allora ho messo un po' di bronzo, che sarebbe questo qui, la matita per le sopracciglia, correttore inata, tanto lo mia di bronzer e poi eccomi qua sono vestita così oggi. vedete eccomi qua questi sono i miei stivaletti e il signor così fatta la cavolo l'ha infusa e niente sono pronta per uscire eccomi qui ragazza è tornata a casa messa le pantofole ovviamente e nulla che dire eh, ho fatto la spesa, ho fatto tutta la spesa che c'era da fare, ho preso schiume della Vidal, no, Vidal, Mantovani, eh, oltre a Mantovani ho preso anche, ehm, come dire, ho preso, non ricordo cos'era, ah un ammorbidente e tante altre cose, sempre per la casa, non ho preso molto, una varicchina, null'altro. E poi sono andata al desk, ho fatto la spesa, non vi ho fatto video di la spesa perché tanto esce troppo lungo se il nostro video. E Poi eh, nulla mm, ho messo tutto a posto qua dentro qui, vedete? Non so se si vede qua sopra, cioè qua sotto qui. E basta. Il resto mi sa che dopo di questo video vedrete un altro video dove vi faccio eh, video delle pulizie, ovviamente. Sperando di riuscire a farvelo perché è l'ennesima volta che provo a registrare e non riesco, non per le interruzioni, perché altro perché eh, mi si scarica il telefono o anche perché ho poca memoria del telefono, non importa. Resetto tutto il telefono oppure... Direttamente cerco di eh, cancellare alcuni video e foto, vediamo come posso meglio fare, perché sono 128GB, sia voglia foto, ma dipende quante foto fai, se non le scarichi sul su computer il telefono c'è uno è proprio, diventa già vecchio di suo. Quindi nulla. Vabbè, queste cose non ci interessano, non solo vogliamo anche meglio. Come è andata la mia giornata? È andata piuttosto bene. Eh, io mi sto impegnando al massimo per fare questo canale, un canale più interessante possibile, il che non è così, però nel mio piccolo ci sto provando. Allora, eh, nell'intento che tanto lo so che le viso stanno sempre più scemando, ma beh, me ne importa poco. Però eh, da qui in avanti, quindi voglio impegnarmi di più ragazzi, perché... Sinceramente non posso stare con un canale che non mi, o mi guardano in pochi o solo quattro gatti. Voglio guardare più canali possibile, non per la monetizzazione perché la saranno tutti, Diciamocelo in grande, diciamocela tutta. Tutti vogliamo monetizzare su YouTube, però se non ci impegniamo, se non ci facciamo un, un, un grande così, non, non riusciremo mai a fare quello che vogliamo noi cioè fare un canale più bello davvero i nostri video per me almeno i miei video non li vedo così belli però nel mio piccolo un po' tra virgolette mi piacciono questi video che sto facendo così è, così è buona la pelle è il meglio e niente quindi che dire adesso nel frattempo prendo anche il pasto del selfie e se lo trovo devo che parte perché mi sta facendo male e come dire attendete un attimo allora, dicevo, mi stava facendo male il braccio, quindi ho preso il braccio più elettronico possibile, come il bastone e il selfie, come qui. Allora, vi dicevo, sto cercando di fare il più video possibile, che vi possano più che altro, non di ma interessare, ma intrattenere, perché è, è questo il mio scopo, intrattenervi. Non è che voglio, che ne, che ne so, farvi anno, annoiarvi, tutte queste robe qua, però almeno avete un po' di compagnia già che sono youtuber strampalata a tutti gli effetti perché non fare video più, più strampalati del solito vabbè niente adesso io tengo il, video, il termine di questo video con eh, farcendo le pulizie però questo pezzo lo, lo, lo lascio così com'è non lo taglio e nel frattempo faccio vedere le cose che ho comprato quindi allora, dunque, ho comprato questo Montovani. non vi faccio vedere il cibo perché tanto è sempre la stessa, ho preso questo qui, questo, questo della Fructis Garnier, antiforfora, questo qui, eh, te verde, piro piroctone, vabbè, o la, la mina, sì o la mina, ho letto bene, poi cos'altro è? Eh, mm, shampoo, definizione, di, di, di frutta, olio di pistacchio e poi vabbè, questi questi mantovani, uno è questo qua, l'altro lo è vera e questo qua, extra nutriente, extra nutriente questo qui è eh, mandorle dolci vaniglia, se non lo metto male io però vabbè, questo qua, l'avocado, uno l'ho preso all'avocado, questo qui l'extra idratazione acqua di aloe e avocado ok e l'altro è eccolo qui questo è cardegna ok ragazze poi l'altro um, questo è per capelli secchi shampoo nutriente sempre all'estratto di canna e, e zucchero sì per capelli secchi e danneggiati ok poi l'altro cos'è antiforfora shampoo antiforfora ok perfetto ragazzi è tutto a posto io vi lascio ai saluti ciao mie allora ho fatto vedere cosa ho comprato non ho comprato molto a parte le mie cosucce ho avuto anche un campioncino che sarebbe questo della Acquolina, sarebbe questo qui, questo, questo è acquolina, non so, zuccheroso, non so neanche cosa sia. Ah, campioncino vietata la vendita. Ehm, sembra più un, ba un bagno doccia, si sì, è un bagno doccia che potrei metterlo quando posso usarlo. Cioè lo metterlo, metterlo, devo mettere senz'altro. Usarlo come bagno doccia alla sera. Mm -hmm. Vabbè, poi lo leggo meglio e vi faccio sapere su Instagram se mi seguite, ovviamente. <ride> Perché sono un po' più attiva lì. Non sempre, ma ogni tanto ci provo. e <ride> nulla. Quindi questo dovrebbe essere un bagno doccia latte corpo, latte corpo, sì questo è un di latte con body milk quindi è un latte corpo che adesso vedrò se lo, trovo, se lo, se lo sento tipo bagno doccia lo uso con bagno doccia altrimenti se no, penso sia proprio una crema corpo sì, crema corpo lo utilizzo allora okay. se però mi sa di bagno doccia lo risciacquo cioè, lo userò per i piedi casomai, vedrete, cosa per i piedi? non basta nessuno, non usa i propri prodotti che crede e per come crede, ovviamente poi se a voi vi dà fastidio come lo dico io, pazienza comunque questi sono i prodottini che mi sono stati omaggiati e li metto insieme a questa palettina tanto non fa, ops e niente ragazzi, questo era tutto e... che dire vi ho messo in stand by per un secondo nel senso che non avevo ancora che idee di video fare sto cercando di, di fare altri video che piacciono a voi e, e basta così appunto tra poco ho da fare video di polizia quindi devo spiegarmi perché non vorrei che fosse troppo tardi quindi che adesso nel frattempo che guardo sono le 14.37 si sì. Sono 14 le 14.37? Sì, sono le 14.37 quindi le due e mezza passate, quasi passate quindi mi devo anche sbrigare a fare questo video pulizie. Più tardi farò un video di trucco e così via. Ah, se non vedete più comprare roba di trucco è perché ne ho già abbastanza. Mi sto tartassando fino all'osso del collo di trucchi di cosmetici quindi ho deciso di fare un recap di tutto ciò che è, ovvero una una vista e svista di tutto ciò che ho e di far girare per tutto youtube del mio canale youtube quello che ho già che possiedo già non c'è bisogno di esagerare a comprare trucchi che già ho in casa se ne posso fare a meno di truccarmi con i trucchi che non, non mi interessa truccarmi cioè compro una palette se poi non la uso che senso ha comprarla se poi non la usare quindi usiamo quello che abbiamo, ragazze. Non facciamo sprechi, che è meglio. Poi, se ognuno vuole comprare la palette perché ha soldi, se la può permettere, a parte la passione che ha, ben venga. però a me non mi interessa di comprare palette. Poi, se uno vuole spendere, per, eh, eh, come si può dire? Se non vuole spendere eh, per il proprio canale e eh, fare più. Più hype va bene, non so come si usa dire su, su YouTube, più hype, più humor, più tutto quello che si vuol dire, sì, fatelo, però io preferisco fare le mie hype, i miei humors con le palette che ho già in casa, che ho in casa, tipo una forma di ufo che ce l'ho di, di fronte a me, e altre palette che ancora non ho avuto modo di utilizzare più sul mio canale le ho utilizzate in passato adesso arrivo, ho, ho, ho rivoglio di tornare su in piazza solo in pista a riutilizzare le palette che già possiedo cioè Zoeva Makeup Revolution qualche mm, altro sì Opolis di Zoeva poi le prese su Sephora Makeup Revolution e tante altre ancora che adesso qua non sto a dire perché se no mi vengo troppo e poi Niente ragazzi, il resto sarà tutta skincare quella del corpo e tanti altri prodotti che voglio utilizzare. Se vedete che sono che sono i video diversi da qui in avanti, è perché non voglio stare sempre con le stesse tematiche, quindi andrò a lungo andare a, a fare altri tipi di video. Ok, niente. Bene ragazze, scusate se continuo a dire sempre niente, contate le volte che l'ho detto, detto, che lo dico sempre. Niente, mm, cosa stavo dicendo? Ah sì, ieri sera come mi sono lavato i piedi e tutto quanto, ho utilizzato questa, questa qua che non è, non è altro che per i... Non so, non mi ricordo cosa sia, ma la sto utilizzando per, um, per i piedi, perché raga, questo non mi mio figlio, un testo, non so dove. C'è scritto body lotion eh, superfood o qualcosa di simile ma io non mi fido a utilizzarla che chissà dove quindi la utilizzo eh, per i piedi e che se ne prega come una specie di, di crema i piedi basta lì e niente quindi adesso io vi saluto vi ringrazio per l'ascolto e noi ci vediamo dopo questo video per augurarvi tante buone cose a voi e buone feste Ciao, a dopo. Sarà un mini vlogmas di tutti i giorni che verranno. Vediamo. Allora, il primo vlogmas sarà no, domani o dopo domani, non lo so, vediamo. Perché vlogmas so così si fanno durante le feste. Sì, può essere. Non li vedo. Comunque, ciao. Ci si vede, dai.